In questa video lezione vedremo cosa succede durante una consultazione online, attraverso quali modalità, quali regole si garantisce la possibilità a tutti i soggetti di partecipare. Vedremo quindi come si svolge un'attività fondamentale di un processo partecipativo che è la facilitazione e la moderazione con una particolare attenzione alle attività che si svolgono quando si realizza una consultazione online, quindi quando lo spazio della partecipazione è quello del web. I processi partecipativi si svolgono nella fase, diciamo, di realizzazione dell'intervento avendo attenzione ha tre elementi fondamentali. Da un lato gli utenti, quindi i soggetti che partecipano, dall'altro il contesto delle regole che definisce quindi lo spazio della loro partecipazione e della loro interazione, dall'altro il ruolo di chi deve facilitare la, la possibilità per tutti di prendere parte al processo. Per questo perché l'obiettivo di una consultazione è quello di poter includere tutti i soggetti interessati alla decisione all'interno del processo di deliberazione, di discussione, di confronto sul tema oggetto della consultazione. Le iniziative di partecipazione hanno quindi bisogno di metodologie specifiche che servano a rendere possibile la partecipazione di tutti e, e hanno bisogno di regole, sia per quanto riguarda l'interazione che l'uso degli spazi a disposizione dei partecipanti. Le principali attività che occorre presidiare quando si realizza una consultazione online sono ovviamente le attività di gestione del processo, tutte quelle attività, metodologie, strumenti che consentono di coinvolgere il più possibile le persone e di facilitare e rendere semplice la partecipazione di tutti, mediando tra le, le diverse posizioni in modo che ciascuno possa esprimere argomentando eh, le proprie idee in maniera facile, semplice, senza che venga escluso dal processo di discussione. Quali sono le regole? A cosa servono le regole all'interno di un processo partecipativo in particolare all'interno di una consultazione online? Servono a definire le fasi, e i tempi, di svolgimento della consultazione, i ruoli, come poter utilizzare gli spazi, come si svolgono le interazioni e infine eh, come verranno utilizzati gli esiti della consultazione. Questo perché le consultazioni sono delle modalità di partecipazione nelle quali le persone interagiscono in una modalità dialogica con le istituzioni, interagiscono tra di loro, all'interno dei soggetti che partecipano a un processo ci possono essere per i diversi occorre dare delle regole perché questo processo si svolga nel migliore dei modi possibile. Gli accorgimenti, i consigli che si possono dare in questa fase eh, sono fondamentalmente due. Il primo è di pubblicare un regolamento chiaro, di farlo prima possibile e di esplicitare in maniera chiara quelli che sono i ruoli e i diritti di tutti gli attori coinvolti, quindi sia del soggetto che propone l'iniziativa, sia delle persone che parteciperanno al processo. I regolamenti, i patti partecipativi, possono essere pubblicati online, quindi devono essere diciamo, diffusi attraverso modalità facilmente accessibili da tutti i partecipanti. Nelle iniziative di consultazione online, in cui si utilizzino degli strumenti che consentono alle persone di esprimere liberamente delle idee e di inserire dei commenti, è utile che queste indicazioni vengano ugualmente diffuse e rese disponibili prima dell'avvio della consultazione, in modo che ciascuno sia informato preventivamente rispetto a ciò che è possibile o non è possibile fare all'interno dello spazio della consultazione online. Una funzione fondamentale nella gestione di tutti i processi partecipativi, anche di quelli in presenza, è quella della moderazione. La moderazione è un'attività che viene svolta normalmente da esperti professionisti che vengono ehm, utilizzati per gestire i processi di tipo partecipativo per svolgere fondamentalmente tre attività. La prima, ovviamente, è il presidio del processo durante il suo svolgimento, la seconda è la facilitazione delle interazioni tra i partecipanti, eh, la terza è quella della uh, garanzia rispetto al uh, rispetto delle regole da parte di tutti i soggetti coinvolti. Darsi delle regole di moderazione quindi ehm, in qualche modo eh, vigilare rispetto alla correttezza dello svolgimento di una consultazione è fondamentale per offrire a tutti la possibilità di partecipare stando su uno stesso piano, quindi sia alle istituzioni sia ai cittadini che partecipano. Nelle iniziative di consultazione online per le quali si usano delle, delle tecnologie, degli spazi di partecipazione su web, che possono essere eh, forum di discussione, possono essere delle piattaforme per la partecipazione civica, e possono essere i canali del web sociale, quindi i social network, sono tutti spazi che per la... Per le loro caratteristiche, per la velocità delle interazioni, per l'immediatezza degli scambi, richiedono particolari cautele nell'attività di moderazione. In tutti questi casi, la moderazione può avvenire sia per quanto riguarda i contenuti inseriti dai partecipanti, che per quanto riguarda le interazioni, quindi le modalità attraverso le quali le persone comunicano tra di loro. Nella prassi, la moderazione degli spazi online può essere classificata secondo tre modalità principali. La prima è una moderazione di tipo preventivo. Uh, gli utenti inseriscono i propri contributi, questi contributi non sono immediatamente pubblici perché vengono prima uh, validati e successivamente pubblicati. Un'altra modalità utilizzata è quella di una moderazione a posteriori, gli utenti quindi possono liberamente inserire le proprie idee, i propri commenti, le proprie proposte, chi ehm, si occupa della moderazione del processo farà successivamente alla pubblicazione una verifica rispetto alla ehm, compatibilità, alla coerenza di eh, ciò che è stato pubblicato rispetto alle finalità dell'iniziativa di consultazione. Esiste poi un'altra modalità ugualmente molto diffusa all'interno degli spazi di partecipazione online, soprattutto di quelli che usano le logiche di partecipazione del web sociale, che è quella che viene chiamata moderazione distribuita. La moderazione distribuita viene ehm, realizzata con la collaborazione degli utenti, eh, quindi nello spazio di partecipazione, nel forum, nella piattaforma di partecipazione, l'utente che partecipa all'iniziativa ha la possibilità di segnalare un contenuto che ritiene inappropriato e quindi in questo modo attirare l'attenzione del eh, moderatore che eh, potrà a quel punto intervenire, verificare se la segnalazione è corretta ed eventualmente eh, rimuovere dalla pubblicazione quel contenuto. Le attività di moderazione online sono normalmente realizzate o integralmente da un gruppo di persone dedicate, quindi di esperti facilitatori che eh, svolgono questa funzione di moderazione durante tutta la consultazione. Nei casi in cui si scelga un modello distribuito di moderazione, eh, questo compito è eh, svolto in collaborazione tra i moderatori e gli utenti può essere invece totalmente o in parte affidato alla piattaforma, quindi al sistema, eh, che può essere istruito per esercitare una forma di controllo su parole chiave, termini che non possono essere inclusi nel testo e che quindi non verranno poi pubblicati. Questo non significa eh, limitare la libertà di espressione o in qualche modo eh, esercitare un controllo sulle idee che vengono inserite. Quando si usano questo tipo di strumenti per la partecipazione soprattutto sull'esperienza dell'utilizzo che ne viene fatto eh, sui media sociali, eh, ci si aspetta di avere forme di dissenso, ci si aspetta di ricevere delle indicazioni e dei commenti, anche critici, che vanno gestiti. La moderazione serve appunto a questo. Per gestire eh, tutte le eventualità che possono eh, accadere o comunque attrezzarsi per poter fronteggiare Iniziative che possono diciamo, determinare delle situazioni di criticità rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti, è opportuno definire e eh, diffondere eh, una strategia di moderazione. La strategia cosa può contenere? Eh, innanzitutto le politiche di accesso, quindi eh, può essere, e eh, anzi è consigliabile, eh, se si usano strumenti nei quali le persone possono eh, partecipare creando contenuti, eh, attivare una modalità di registrazione degli utenti, quindi non consentire agli utenti anonimi di partecipare alla discussione. Va definita la tipologia, quindi il mix di moderazione, se fare una moderazione a posteriori, se fare una moderazione distribuita, definire il livello di controllo, cioè una volta che si verifica un evento critico, come si può reagire. Si tratta quindi di strumenti che si ha a disposizione quando si eh, pianifica la moderazione di un processo di consultazione online che vanno quindi opportunamente utilizzati a seconda dei contesti. Le scelte di strategia vanno, ehm, è opportuno che vengano declinate in quella che si chiama politica di moderazione, che poi è pubblicata normalmente sugli spazi web attraverso i quali si dà informazione sull'iniziativa di consultazione. La politica di moderazione eh, descrive eh, le misure di moderazione sui contenuti, e sui comportamenti che verranno, eh, adottate, quindi alle quali è opportuno attenersi, definisce i contenuti non ammessi, quindi eh, tutto quelli, tutti quelli che sono, diciamo, informazioni eh, che violano dei diritti, razziste, di minaccia o diffamatorie che quindi non saranno ammessi e quei contenuti verranno quindi non pubblicati all'interno degli spazi di partecipazione. Definire queste regole e svolgere una corretta attività di moderazione è fondamentale in qualsiasi tipologia di processo partecipativo lo è eh, nei processi partecipativi online che hanno delle loro peculiarità e richiedono quindi di eh, adattare le metodologie di facilitazione e moderazione al contesto perché attraverso queste regole si definisce lo spazio di tutti e le possibilità di esprimere le proprie idee e di contribuire in modo attivo al processo di consultazione.